Uomini e donne gossip, parla Claudio, Alex ha scelto la via più facile. Dopo non essere stato scelto da Alex, Claudio Merangolo torna a parlare della sua esperienza a uomini e donne. Claudio Merangolo è stato uno dei corteggiatori del trono gay di uomini e donne ad arrivare, insieme ad Alessandro D'Amico, fino alla fine. La sua esperienza all'interno del programma di Maria De Filippi è stata molto intensa ma adesso, a mente serena, Claudio ci tiene a puntualizzare alcune cose. Intervistato da Nuovo TV, Merangolo parla soprattutto di Alex Migliorini e della sua scelta che, ad oggi, lo lascia molto perplesso. Claudio dice di avere qualche dubbio sulla sincerità del tronista veronese colpevole, secondo l'ex corteggiatore, di non aver saputo dare il giusto peso alle parole. Claudio era quasi certo del feeling instauratosi tra lui ed Alex Migliorini. Il fatto poi che i due avessero spesso parlato in esterna di sentimenti aveva fatto molto sperare lo stesso in diverse occasioni. Mi rendo conto che lui non è stato sincero con me dichiara Nuovo TV. Quando poi gli viene chiesto perché lui non sia stato la scelta, Claudio non ha dubbi e risponde, Alex è spaventato da me. Alessandro è una persona semplice. Ha scelto la via più facile. Claudio ha uomini e donne, dopo le delusioni passate, era tornato a riaprirsi ai sentimenti. Se potesse tornare indietro, però? Quel bacio sulla spiaggia di Sabaudi al tronista oggi non glielo darebbe più. Claudio Merangolo sul trono? Se Maria chiama lui risponde. Forse non tutti sanno che Claudio, inizialmente, era stato candidato dalla redazione come possibile tronista. Lo stesso però poi? Non sentendosi pronto per questo ruolo, decise di scendere le scale come corteggiatore. Al momento però Merangolo si sente pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita, e dichiara, ora sarebbe diverso. Se Maria dovesse propormi il trono l'accetterei.